Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse Oggi con un altro splendido video che porterò sempre continuando la saga di Majin Buu Demigra ha modificato di nuovo la storia E quando mai? Cerca di mutare la storia per aprire Barco Temporo Dobbiamo fare qualcosa Ecco siamo al palazzo del supremo Era 774 C'è Demigra Che ha ipnotizzato piccolo Trance e Goten ne guai Mamma Goten è svenuto Maledizione Entrambi svenuti I ragazzini Gon Supremo che lotta con Kid Boo. Ma Boo, Kid Boo, Super Boo, insomma, un casino. Che cosa diavolo gli è preso? Oh mio dio! Distrugge la Terra! Oh, Madonna mia. Ha spazzato il pianeta Terra! La Terra! Demigra! Come può usare questa potente magia dalla sua prigione? La terra verrà distrutta, Goku però si è salvato, Demigra, deve aver fretta di fuggire dalla faglia Devo fare qualcosa Prima però c'è un'altra modifica della storia Demigra controlla la mente di piccolo Che è uscito il tempo, come possiamo fare tornare piccolo in sé? Per annullare l'ipnosi servirà un colpo diretto e potente Cosa vuol dire? Dovrete dargli un sacco di botte? <ride> Davvero? I dei non mettono mai. Chissà cosa farà a Demigra Sarà difficile ma conto su di te Il vero nemico piccolo ipnotizzato Mi dispiace per te ma prenderei un sacco di botte Junior piccolo come lo chiamare? chiamatelo Si parla cavolo. Ora non si pari più che fai In pezzo della giustizia Ma dov'è Ta ta ta ta ta Cannone galli Ehi hey, Frank, quella persona sconfiggerà piccolo! Piccolo, sei tornato in terra! Imperto della giustizia! Via di questo! Ta! Nelle oh. corna! Ba -ba -ba -ba. Dai, l'abbiamo sconfitto! Vai via, piccolo! Notevole. <ride> Siete abbastanza in gamba, ma sconfiggere il mio raggio non libererà piccolo dal mio controllo! Sperale tale! Oh. Dove sono? Piccolo ha ripreso. Essere piccolo. <ride> ok, siamo sempre al palazzo supremo. E arriva Bu. Magin Boo è qui. Mamma mia che sei brutto. Ti fate meno a fare più bello, eh? O no? E Magin Boo. Voi due sbrigatevi. Piccolo, non superare i tuoi limiti. Lascia il resto a noi. Coraggio Goten. E eh dai raga, fate questa fusione. Che cavolo. Sì, e eh vai! Siamo arrivati alla fusione! Più... Jean... Ha! Per diventare... Un unico e potente e bellissimo... Gotenks! Potere ba -ba piccoli! Vai Gotenks! Scricchiano! Successo senza pari! Eccolo! Stupido Boo! Bu sta buscando! ta, ta, ta, ta! Oh. Ehi, hey, il sta cercando di scappare. Seguiamo Se la vuoi svignare? Resisti. L'assalto di Majin Bu. Ovunque tu vada, io ti sconfiggerò. Oh no, sei esaurita. Cosa facciamo adesso? Porca miseria, questa fusione che dura solo mezz'ora. Porca vacca. Babà. Ti distruggerò nel modo o nell'altro. E' inutile che usi le tue mosse da quattro soldi Raga è forte Cioè ogni attacco che è potente Prenditi questo sistema solare e non ci riesco Allora ma Bu deve caricarsi per poter lanciare un colpo di tale potenza Non dobbiamo dare a Bu il tempo necessario di combatti senza tregua Basta così E adesso Guan Supremo Sveglia Vedami Badababam! Gon, che bello, non sei morto! Sei veramente Gon! No! Sei il tuo suolo! Sono qui per uccidere! Cioè si desintegra, io lo so che succede! Io lo voglio solo uccidere! Non ti farò fare nessuna di quelle cavolo di mosse stupide! Ciccio! petto alla giustizia! No, non ho capito niente perché è arrivata una camera che ha spazzato a me, a quel te la farà pagare! Ha avuto un blocco celebrale! Un <ride> blocco cerebrale. Per diventare l'unico Kid Boo. È inutile che ti incazzi. Tanto stesso, mamma Boo è tornato alla forma originaria. È tutto sbagliato. Cosa? Non importa, li sconfiggerò comunque. Boo, questi colpi di Kenzan Questi dischi che ti paiano in due. Gohan, bene, non è ancora finita. Ascolta, non arrenderti, continua a combattere. Possiamo ancora impedire che la storia cambia. Dobbiamo resistere. Ma non la vedi che sta già combattendo. Io non lo so, tu non vedi niente alla partita Dice ma quante mosse ci stai facendo? 3000. Ehi, nucle. Ah! Ok, di nuovo la scena che combatte. Però adesso che gli sta prendendo di nuovo. Stavolta ha distrutto veramente il pianeta Però non sappiamo che cosa succederà dopo Il grande botto col biscotto Adesso siamo nel pianeta dei Kaioshin Con Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Più Mr. Satan che è un allocco Conquista il futuro, grande battaglia Siamo quasi a finale Cici Cici belli Siamo quasi al combattimento finale Non importa, dobbiamo combattere, ora concluderò c'è mancato poco, sto stava aspettando l'arrivo di mio padre. Mm, non avrò scopi, pietà per te. Aspetto di tua madre. Tadà! Cacarotto, quante volte hai dovuto salvare la terra? Le famose parole di Vegeta, che gli dice di fare la super sfera di energia. Ho detto pure Genki-Dama. Ok, adesso Goku si prepara a fare la super sfera di energia Questa è la fine Affronta Maginbu insieme Abitanti della terra, ascoltatemi In questo momento un guerriero sta affrontando Maginbu Ci serve il vostro aiuto Ci serve il vostro aiuto Uniamo le forze Se vogliamo battere abbiamo bisogno di più energia Non capisco per quale motivo ma nessuno si fida di me Ce l'abbiamo fatta E adesso la scena che aspettavamo tutti La super sfera Genkidano Via, via, andiamo, prendi questo. È finita per te, è finita per te. Damnazione. No. Ancora un po' di tempo. È finita, No, Goku non mollare Ci sono io con te. Grazie. Sì, abbiamo aiutato il Goku a distruggerlo. Sì. Raga. Goku Super Saiyan Con la sfera Genki-dama Ce l'hai messa Grandioso Ce l'hai fatta davvero? Terrestri Majin Buu è stato sconfitto E la pace è tornata Voglio vedermela tutta Oh papà <ride> La cosa di Mr. Stratani. Ma Viene acclamato da tutti era davvero fortissimo. La prossima volta vincerò. Siete stati bravi. Anche tu. Incredibile, sei grande, hai sconfitto Majin Buu. Il pericolo maggiore è la magia di Demigra, contro persino Buu. Riuscite il tempo, chi è questo Demigra? Un mago malvagio che ho affrontato 75 milioni di anni fa. Una botta, semmai. Era un dio demonio, voleva Toki Toki e il covo del tempo, Dice, sì. intendeva ricreare il mondo a suo piacimento, quindi può controllare il tempo a piacimento, è terribile, l'ho imprigionato nella faia ma stava recuperando le forze, il suo potere in 75 milioni di anni, oh per caso mi davi più di 75 milioni di anni di età, no non intendevo, che importa della mia età, mi dicono tutti i ho un'aria giovanile. Va bene, quindi che è uscita il tempo, cosa facciamo adesso? È troppo pericoloso, non deve riuscire a fuggire. Dobbiamo impedire che la storia cambi per bloccare il tempo. Va bene, impediremo al dio di fare i suoi comodi. Allora, io ho detto in tutti i miei video che sono stati degli episodi belli, ma questo, quello proprio di Imagine Boo, è stato il primo più bello di tutta la serie. Poi ci sarà l'evento di The Mid, ancora. Comunque raga, se siete arrivati a questo punto del video, iscrivetevi, lasciate un like e commentate soprattutto. Ogni giovedì e martedì dalle due e mezza alle sei, con un nuovo e splendido video da Vegito Golden. È tutto raga, alla prossima.